Siamo entrati nella fase 2, quindi tra poco possiamo ritornare alle nostre vecchie abitudini. Forse. Buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale. Come sempre vi ricordo che per visite di persona io ricevo a Brescia, a Toscolano Moderno e a Leno e che sui miei due blog www.nutrizionistabrescia.com e www.dietcuriosity.it potete trovare tutti i miei contatti. Come dicevo, siamo entrati nella fase 2 della quarantena. Questo vuol dire che molte aziende hanno riaperto, quindi si torna al lavoro per molti. L'unica cosa, per quanto riguarda la ristorazione, ancora è molto rallentata. C'è soltanto il servizio da d'asporto, almeno alla data attuale, più o meno la seconda settimana di maggio 2020. Ehm, però forse dalle prossime settimane potremo ricominciare ad avere un po' di servizi a tavolo. Sono state pubblicate infatti le regole per i servizi al tavolo, nei ristoranti e nei bar e se tutto va bene per quanto riguarda la diffusione della malattia è probabile che effettivamente nei prossimi tempi potremo tornare a una parvenza di normalità Ma c'è un problema, questa quarantena ha lasciato degli strascichi nelle abitudini delle persone ad esempio cioè, potrebbe esserci qualcuno che ha messo su peso, qualcuno che ha perso peso eh, molti si sono buttati sulla cucina, quindi si sono riscoperti i chef stellati oppure eh, magari semplicemente hanno fatto il lievito madre in casa e adesso vogliono continuare a utilizzarlo insomma ci sono delle nuove abitudini che probabilmente devono essere rese compatibili con la vita di tutti i giorni e che devono essere mitigate per raggiungere comunque una buona, un buono stato di salute e visto che in questo canale parliamo di alimentazione concentriamoci su, queste, su quelle abitudini alimentari che in futuro possono tornarci utili. Dunque per chi ha voluto fare in questo periodo il lievito madre niente di più naturale che sfruttare questo prodotto per creare del pane in casa. Per avere un riferimento il pane per legge è definito come quel prodotto derivato dalla farina di grano, dal lievito, dall'acqua ed eventualmente il sale. Infatti i prodotti che contengono eh, Ingredienti diversi da questi sono definiti con nomi diversi, per esempio panino all'olio oppure pan carré, eh, sono cose diverse, non sono classificate come pane. Eh, però nel nostro caso possiamo controllare gli ingredienti e avere comunque qualcosa di genuino. Per chi ha sfornato dolci in questo periodo forse la situazione è un pochino più difficile perché um, si sa il dolce crea dipendenza quindi io consiglio di andare a cercare delle ricette un po' più equilibrate, magari con meno zuccheri e meno grassi, eh, ad esempio poco burro o poco olio, e sfruttare magari la frutta per addolcire un po' di più la, la fetta che ci mettiamo nel piatto. E ovviamente cerchiamo di far durare il dolce qualche giorno. In caso si sia messo su qualche chilo... Prima di tutto bisogna ragionare su, su che cosa è cambiato. La domanda da farci è cosa è cambiato in questo periodo, cosa sto facendo o cosa non sto facendo di diverso rispetto al solito. Ad esempio può capitare che una persona sia sportiva ma che in questo periodo sia ferma, quindi per esempio non può andare in palestra. Quello che consiglio io è, è di organizzare il tempo in casa o comunque il maggior tempo che abbiamo in questo momento come se dovessimo andare in palestra. Quindi, ritagliare un certo momento per fare la nostra attività fisica magari in casa oppure sfruttando le attività all'aperto che si possono fare a seconda delle regole del nostro comune a livello alimentare invece prima di tutto vi consiglio di andare a vedere i miei due video precedenti ovvero eh, come conservare i cibi e come fare la spesa durante l'epidemia detto questo credo che sia arrivato il momento di svelare uno dei segreti di noi professionisti dell'alimentazione. Eh, una cosa che è molto sottovalutata dalle persone. Sfruttare la verdura. Se una persona mangia tanta verdura, si sazia parecchio e quindi riesce a gestire il senso di fame durante la giornata, soprattutto se sfruttiamo le verdure prima del pasto. Se io mangio prima la verdura e poi il piatto di pasta, oppure prima la verdura e poi magari il secondo, in questo modo il senso di sazietà dura più a lungo e non ho comunque voglia di abbuffarmi dopo sulla pietanza principale del pranzo o della cena. In questo modo riesco a regolarizzare l'alimentazione senza nessun problema e senza particolari fatiche. Attenzione però a non esagerare e non sostituire completamente il pasto con le sole aperture. In, nella speranza di accelerare il processo di dimagrimento non funziona così mangiare troppo poco rallenta il dimagrimento quindi è controproducente andare a mangiare solo verdure eh, anzi consiglio come base di avere almeno un primo e un secondo durante la giornata poi a seconda delle persone è possibile che si debba mangiare anche di più ma in questo momento diciamo che come base il minimo è questo ecco. per chi mangia fuori invece i consigli sono ovviamente diversi se c'è la possibilità di sederci a un tavolo oppure se ehm, c'è necessità di portare via da asporto il pranzo. Eh, in questo secondo caso io, eh, a me piace consigliare spesso delle insalatone perché sono alimenti abbastanza ricchi, eh, contengono molte verdure, spesso anche una buona quantità di secondi, quindi c'è la possibilità di avere un pasto abbastanza equilibrato. Non andiamo a sfruttare altre cose, l'insalatona è probabilmente la scelta migliore. Nel momento in cui invece possiamo stare all'interno del locale la scelta principale potrebbe essere quella di stare attenti alle solite trappole ad esempio i cracker, i grissini e il pane. Eh, cracker e grissini sono molto grassi, molto più del pane. Il pane di per sé non è un problema il fatto è che spesso è consumato insieme al primo. Questo, eh, che di per sé ancora non è un problema, potrebbe comunque portare ad avere un eccesso di carboidrati nel, nel, nel pranzo e quindi sbilanciare il, tutto quanto il, il pasto. Se fare la spesa non è più un problema, diventa più facile, allora possiamo sfruttare di più le cose anche fresche. Eh, non dobbiamo per forza cercare di stipare il più possibile in casa, quindi a questo punto cerchiamo di capire che cosa è cambiato in questi ultimi mesi e vediamo di andare a migliorare anche la nostra spesa, ad esempio eh, cerchiamo di non eh, andare a, co a comprare troppe volte eh, merendine, biscotti, eh, gelati, in modo tale che, che sono sì effettivamente molto facili da, cons da, con da conservare però non sono molto nutrienti piuttosto cerchiamo di sfruttare le cose fresche soprattutto le verdure oh, attenzione non sto dicendo che non bisogna più comprare un gelato oppure una merendina semplicemente sto dicendo che bisogna fare attenzione anche adesso soprattutto a tornare a prendere le cose fresche Bisogna sfruttare, soprattutto adesso che sta arrivando la bella stagione, le verdure, la frutta, in modo tale da avere un panorama più vasto all'interno della nostra dieta. Quando torneranno le vecchie abitudini, eh, quindi saranno aperti anche bar e ristoranti, potremo ricominciare a fare gli aperitivi. In questo periodo se qualcuno l'ha fatto, l'ha fatto via Skype, che non è proprio la stessa cosa. Sì, è un modo per rilassarsi, per incontrare qualcuno, per chiacchierare qualcun con qualche amico, ma ovviamente stare seduto al, al tavolino di un bar ha tutto un altro sapore. In quel caso attenzione comunque a non esagerare con gli alcolici, a perché prima di tutto sono molto calorici e secondo in ogni caso l'alcol apporta molti problemi di salute quindi diciamo che non dico di non eh, sfruttare i prodotti alcolici ma allo stesso tempo cerchiamo di ricordarci che esistono anche cocktail analcolici e che possono essere sfruttati durante i giorni infine pensiamo al fatto che, potre che potremmo sfruttare la possibilità di andare a fare pranzi o cene con parenti e amici questo non solo avverrà, ma per molti potrà essere probabilmente anche il primo passo per ricominciare ad avere una vita sociale un po' più normale, diciamo. Eh, in questo caso io consiglio, um, soprattutto se in questo periodo si è messo su qualche chilo, consiglio di mh, più o meno trattare la faccenda come se stessimo andando al ristorante, quindi evitare di eccedere con cracker, grissini o pane e se siamo noi gli ospiti magari serviamo prima le verdure e poi il resto bene questo è tutto se hai altre domande o curiosità su come affrontare quello che probabilmente eh, sarà il nostro prossimo futuro scrivi pure qui sotto discutiamo insieme se sei interessato ai miei video sull'alimentazione ti consiglio di seguire il mio canale noi ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti